Nuovamente qui il nostro incontro per leggerti un'altra delle storie. Sono Tiziana, sto preparando la tesi di laurea in tecniche della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro abilitante alla figura di ASPP. Il progetto di tesi è incentrato sulle cappe chimiche in particolare nella validazione di metodi alternativi al test di contenimento previsti dalla EN 1475. Di conseguenza in questo periodo ho trascorso molto tempo in laboratorio, ho avuto a che fare con tesisti, professori associati, tecnici di laboratorio e ho potuto constatare come la percezione del rischio vari in proporzione all'esperienza. Ho svolto un'indagine tramite un questionario per meglio comprendere il loro grado di percezione del rischio riguardo i pericoli presenti in laboratorio. Dalle risposte ricevute è stato possibile constatare che i tecnici di laboratorio e i professori associati hanno acquisito una maggiore consapevolezza dei rischi rispetto ai tesisti e ai ragionanti, i quali però trascorrono in laboratorio gran parte della giornata senza la supervisione di qualcuno ed utilizzano quindi le cappe in modo non efficace. Preciso però che le cappe chimiche non vengono utilizzate in modo adeguato da tutti coloro presenti in laboratorio. Solitamente il saliscendi viene posizionato ad un'altezza superiore a quella standard Durante tutte le operazioni anche in assenza di personale, inoltre non viene tenuto conto della velocità di aspirazione delle cappe che dovrebbe essere adeguata al tipo di sostanza impiegata. Venivano utilizzate le cappe disponibili e non quelle adeguate al tipo di sostanza. Durante la tesi ho effettuato personalmente alcune prove su cappa chimica conscia della buona prassi da adottare e mi sono resa conto che senza adeguata informazione o formazione e addestramento la cappa chimica può rivelarsi un'arma a doppio taglio se non la usi correttamente. Ho utilizzato della formaldeide che nel 2016 è stata ufficialmente classificata appartenente al gruppo 1B della classificazione IARC, nonostante utilizzassi poche quantità, con i corretti accorgimenti riguardo all'altezza del salescendi ho constatato che l'efficienza delle cappe chimiche non è del tutto adeguata, quindi mi sono chiesta come posso fare per valutare l'efficienza delle cappe? Esiste un metodo semplice ed efficace per valutarle, il metodo riportato dalla Uni N14175 in un contesto come quello universitario è pressoché impossibile da applicare, sia per i costi esagerati, per le attrezzature, anche per le condizioni ideali necessarie per le misure di contenimento. Non ha alcun senso effettuare delle prove in condizioni ideali, se poi durante le attività lavorative le condizioni sono tutt'altro che ideali. Anche soltanto la presenza dell'operatore e le alterazioni subite dall'aspirazione al passaggio e al movimento di quest'ultimo, la mia ricerca è in atto. Intanto affermo che sono completamente d'accordo con quello che il dottor Cirillo riporta all'interno del suo libro. Leggerlo è stato di vero aiuto a comprendere meglio i veri pro e contro dell'utilizzo di queste attrezzature. Che dire Tiziana, bellissima testimonianza, insomma, tua esperienza molto, molto incentrata sulle cappe chimiche che è veramente valida e ti ringrazio e sicuramente può essere d'aiuto a molti altri. Hai detto delle cose verissime che concordo, sul quale concordo pienamente e, e soprattutto su questa parte del, dei test che vengono eseguiti magari in assenza di personale. Vanno bene ovviamente sono quelli che devono essere fatti però ovviamente creare delle condizioni troppo eh, specifiche quindi eh, la cappa completamente vuota, più chiudere porte e finestre, non avere un'attenzione da questo punto di vista eh, o una sensibilità o meglio allargare e estendere un pochino le verifiche perché spesso è quello che accade può portare a dare un giudizio che non è proprio eh, buono diciamo ecco non, non veritiero magari è veritiero quindi effettivamente la cappa in quella determinata condizione perfetta eh, sta aspirando ma in un determinato altro contesto situazione anche con gli operatori stessi Potrebbe dare delle complicazioni. Eh, in questo contesto, gioco forza è sicuramente il, il fatto che l'operatore sappia utilizzare la cappa nel modo cor più corretto possibile, questo è, secondo me, uno dei dati fondamentali. Dall'altra, il fatto di fare delle, dei test, eh, sì, in assenza personale, ma il tecnico, se si rende conto che ci possono essere delle difficoltà, o okay, che, chiedendo, eh, venga riportato che vengono utilizzate eh, le cappe in un altro contesto quindi con finestra aperte e porta aperte, capire, fare delle prove, estendere queste verifiche visto che è sul campo, fare delle prove e vedere se effettivamente ci sono delle grosse problematiche, turbolenze e quant'altro che possono fare fuoriuscire il, il contaminante e quindi non, non essere contenuto all'interno della cappa perché questo è il vero problema. In genere purtroppo il costo la fa da padrone, i costi sono sempre ridotti al minimo, e le aziende anche se sono serie riescono a malapena a gestire questo, noi cerchiamo di farlo per inserendo nel pacchetto K sicura e lo facciamo, però è difficile, sicuramente è complesso e complicato perché ha un dispendio di energie in più, sono test in più, verifica in più, tempo in più che l'operatore deve dedicare.